così. Sono spontanei del tutto non programmati, quindi spero esca bene. A stare Mi avviso solo. pues su Allora sto andando un attimino a vedere perché non so se avete visto, ma ho fatto questa domanda, quindi di farmi delle domande sia su Instagram. See yeah. ya. Ahora piacciono. nei commenti di youtube eh, perché avevo trovato delle domande allora abbiamo all'inizio queste domande qua allora Non lo so, mi piacerebbe tantissimo andarci. Solo che. so искры. stare ancora insieme a me, io ti lascio di qua, più o meno il mio video precedente, di qua, comunque sulla destra, no, sulla sinistra il mio video precedente, sulla destra una mia playlist e qua al centro in basso il tasto